Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pane al basilico. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono basilico tritato, latte, zucchero, lievito di birra fresco, farina di tipo 0, semola, olio e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero, il lievito e lo facciamo sciogliere per due minuti 37 gradi velocità 3 aggiungiamo la farina di tipo 0 la farina di semola il basilico, il sale e l'olio. Facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in uno stampo a ciambella ben oliato. Facciamo lievitare in forno spento per almeno un'ora e 30 minuti. Il pane è ben lievitato, cuocere in forno per riscaldato statico a 160 gradi per 25-30 minuti circa. Il pane è cotto, lasciamolo intiepidire prima di rimuovere dallo stampo. pane al basilico grazie e alla prossima ricetta